Salve a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dei condotti EPS e nella fattispecie nella rubrica delle porcate della federazione Vi è piaciuto il video precedente? Vi consiglio di iscrivervi al canale così che sarete informati quando il nuovo video dei condotti EPS sarà pubblicato e non solo di questo format ma anche degli altri format come i gimplotti e anime della nostra infanzia Nello scorso episodio, se vi ricordate, abbiamo parlato dei maquis e oggi... Ci sarà un, una nuova porcata della federazione che riguarda i maquis. Quindi, saliamo a bordo della nostra USS Relativity e vediamo qual è questa porcata di oggi. vi parlerò dell'episodio 13 della quinta stagione di Deep Space Nine che si intitola Per l'uniforme. In questo episodio praticamente Benjamin Sisko andrà alla ricerca di Michael Eddington. Vi, vi avevo già accennato cosa Michael Eddington aveva fatto nell'episodio precedente, cioè aveva rubato dei replicatori industriali che erano destinati all'unione cartassiana per dargli Maquis, e in quell'occasione lui ha lasciato il suo ruolo di ufficiale della sicurezza della flotta per andarsene con i Machi. Non solo ha tradito la federazione, ma ha tradito personalmente Benjamin Sisko. Sisko lo insegue. E in particolare in questo episodio si vede l'apice di questo inseguimento che ha dei risvolti a quanto raccapriccianti. Andiamo con ordine, Praticamente Benjamin Sisko Lo va a trovare In un pianeta dei maquis Tuttavia Michael Hennel Lo stava aspettando E quindi Fuffa Scappa Benjamin Sisko Si ritrova con Un pugno di mosche Se non che allora Parte all'inseguimento Con la Defiant La Defiant Viene pesantemente Danneggiata Dall'incursore maquis Che Michael Hennel Stava utilizzando Per scappare Ma Voi direte Come fa un incursore maquis a danneggiare severamente un'astronave di classe Defiant che come noi ben sappiamo le astronavi di classe Defiant sono astronavi che sono state progettate a scopi bellici cioè nonostante che la federazione diceva di non creare mai astronave di guerra, ma solamente astronave di esplorazione, comunque equipaggiate con sistemi difensivi, qualora servissero Le Defiant, diciamo brevemente che furono progettate per contrastare la minaccia dei Borg. Eddington, quando era ufficiale della flotta della sicurezza e distanza a Deep Space Nine aveva nascosto un virus, sia sulla Defiant che nel computer della stazione e in quell'occasione lui l'ha fatto svegliare, cioè lo ha eseguito e quindi nessun sistema della Defiant era in funzione, tra cui ovviamente i sistemi difensivi. Quindi Cisco si ritrova a farsi trainare fino a Deep Space Nine dalla USS Malinche. Succede che il comando di flotta revoca l'incarico a Benzisco di inseguire e portare alle autorità della federazione e quindi a una corte marziale Michael Eddington e... Questo incarico viene assegnato al capitano della Malince, il capitano Sanders. Ben non la prende bene. Con Sanders si dice: Ok, va a prendere e gli stringe la mano. Però poi lui è molto arrabbiato, ma non è arrabbiato con Sanders: attenzione, non è arrabbiato con la flotta serale perché lui ha perso l'incarico, ma è arrabbiato con se stesso perché se l'è fatto sfuggire. Cosa accade? La Malince cade in un'imboscata dei Machi e quindi viene pesantemente danneggiata e la Defiant. Va in soccorso e continua l'inseguimento di Michael Hamilton, nonostante questo cozzasse con gli ordini della flotta stellare. Ma questa non è la porcata, perché comunque abbiamo visto in passato capitani della flotta che per un bene superiore trasgrediscono gli ordini, come ha fatto Picard nel film Primo Contatto. E allora lui lo insegue, ci sono diversi discorsi che fa Sisko con Eddington tra cui uno in particolare dove parlano di un certo libro nella fattispecie si parla dei Miserabili e perché vi dico questa cosa? perché durante l'inseguimento Eddington è sfuggente Ben Sisko riflette su quanto riguarda questo libro i Miserabili ha una discussione con Giazia Dax in cui dice che Michael Eddington si crede l'eroe dei tempi moderni, un po' come Robin Hood, che sposa una causa superiore sacrificando tutto, anche se stesso se necessario. Quindi, praticamente, Benzisco, basandosi sul ragionamento fatto sul libro, arriva all'idea che deve costringere Michael Eddington a consegnarsi. E qui che arriva la porcata. Praticamente, Benzisco ordina a... Comandante Worf di preparare dei siluri al trilitio, manda un messaggio in tutte le frequenze destinate a Maki in cui dice che nel giro di un'ora la Defiant avrebbe intrapreso la seguente operazione militare, che si sarebbe recato al più vicino insediamento Maki e avrebbe sparato quei siluri nell'atmosfera avvelenandolo per un certo numero di anni, si parla di 50 anni. Quando la Defiant si regala Ben Cisco viene contattato da, da Eddington. E praticamente all'inizio Eddington pensa che sia un blef, ma Benzisco è molto serio. Infatti ordina a Wolf di sparare. All'inizio Woff esita perché non può credere che Sisko eh, voglia intraprendere tale operazione. Alla fine cioè, c'è una stonovella flotta, sta attaccando de dei civili, ma lo fa. Lo fa, quegli coloni scappano, Benzisco si difende dicendo che che siccome Michael Eddington e comunque i maquis avevano messo le mani su delle armi biogeniche e che le stavano utilizzando contro i cardassiani e inoltre, avendo attaccato sia la Defiant che la Malince i maquis si sono, sono diventati anche una minaccia per la federazione e quindi lui avrebbe intrapreso tutte le azioni necessarie per sconviggerli Eddington dice che lui uh, sta tradendo la sua uniforme nasce una discussione alla fine ben sisco si scoccia e ordina al timoniere di andare verso il prossimo insediamento Machi per anche a frenare quel pianeta Ellington lo frena perché ha capito che è serio e cede dicendo di: che se ben Cisco non avesse intrapreso tale operazione militare con un secondo avamposto maquis Mach i Machi avrebbero consegnato tutte le armi biogeniche che avevano messo le mani il problema è che a Cisco questo non basta e Ellington capisce dove vuole arrivare e si consegna si consegna e lo riporta a Deep Space Nine io penso che le domande che voi vi state chiedendo sono essenzialmente due Ah beh, Sisko eh, sarà stato legittimato a intraprendere questa operazione militare, ovvero di avvelenare un pianeta pieno di civili dalla flotta stellare. Guardate questa discussione che accade alla fine con Sisko e Ghezia Dax. Benjamin, dimmi una cosa. Il tuo piano di avvelenare il pianeta, ma <ride> Interessante. Non ma... avevi chiesto l'autorizzazione alla flotta. Francamente lo avevo dimenticato. Beh... Ah. No, tre. l'altra domanda che voi vi state facendo è perché Sisco voleva Eddington in particolare? Non è bastato che lui consegnasse le armi biogeniche. Inizialmente io pensavo che fosse una questione di orgoglio, ma poi ricordando l'episodio diverse volte ho capito che non è solo una questione di orgoglio, ma è anche una questione di sicurezza, perché comunque c'è cioè un ufficiale della flotta rinnegato che deve essere portato dinanzi alla corte marziale e comunque Eddington non si era comportato bene con Cisco e quindi Cisco lo voleva catturare per come si è comportato ma non dal punto di vista personale, ma proprio dal punto di vista comunque professionale perché comunque lui ha passato informazioni formazione per, per mesi sotto gli occhi di Cisco che non si era accorto di nulla perché nessuno sospettava di lui ma neanche noi spettatori quando siamo visti per la prima volta Deep Space Nine potevamo pensare che Eddington alla, alla fine avrebbe fatto il salto di qualità passando per i maquis. Tutti noi sappiamo che fine fanno i maquis, vengono ammendati dal dominio. Chiediamo l'opinione al nostro Spock. Tu cosa ne pensi? Interessante. Molto bene. Iscrivetevi al canale per salire a bordo della nostra USS Relativity e ci vediamo col prossimo episodio dei condotti IPS. e vediamo con quale altra porcata la federazione se ne sarà uscita. Vi auguro una buona giornata. Ciao!